che sono rilevanti insomma, ai fini della nostra ricerca sulla categoria del tempo. Precisamente ci soffermiamo prima di tutto su Giovanni 5,25 dove offriamo questa traduzione letterale e, in, verità, in verità viene l'ora ed è adesso che i morti ascolteranno barra obbediranno alla voce del figlio di Dio e gli ascoltanti vivranno. Ora vediamo che eh, appunto ci sono alcuni tempi verbali che devono farci riflettere. Innanzitutto il Signore dice ehm, viene l'ora ed è adesso, dice proprio Nun estin, adesso è, quindi utilizza un verbo al presente, che i morti ascolteranno, obbediranno, quindi al futuro, alla voce del Figlio di Dio e gli ascoltanti e dove è un auristo, questo ascoltante è un participio auristo quindi sappiamo come abbiamo già detto tante volte che l'auristo è tra virgolette un tempo fuori dal tempo cioè senza orizzonte, senza tempo quindi è gli ascoltanti fuori da un momento preciso diciamo del tempo vivranno di nuovo al futuro quindi è Zeus in per la precisione quindi diciamo che c'è già una, una, una, un primo problema nel cercare di capire, di collocare nel tempo quando avverranno queste cose e come avverranno. Noi possiamo pensare, eh, secondo un po' è, diciamo, la prospettiva da cui abbiamo fatto la nostra ricerca, che eh, c'è l'intenzione anche in questo momento di darci eh, la visione stereoscopica del Signore che ha davanti tutti i momenti, quindi di tutte le vicende umane che sono accadute, che stanno accadendo e che accadranno, e che accadranno in tutti i futuri possibili, come vedremo anche eh, poco più avanti. In 5.28 inoltre leggiamo «Non vi meravigliate che viene l'ora in cui tutti quelli nei sepolcri ascolteranno la voce di questo» sottinteso del figlio dell'uomo e usciranno quelli che fecero cose sante verso una risurrezione di vita quelli che fecero cose malvagie verso una risurrezione di giudizio ecco importante qua c'è criseos e eh, criseos è di giudizio non già di condanna come spesso troviamo in alcune traduzioni quindi ehm, il giudizio è qualcosa che afferisce a ehm, Evidentemente una valutazione non subito di una, una condanna definitiva e in 5.24 appena prima avevamo letto che insomma le possiamo leggere che chi ascolta la sua parola e crede a colui che l'ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio quindi chi invece ha compiuto opere malvagie come c'è in 5.28 va incontro appunto al giudizio del figlio di Dio in 5.37 il Vangelo ci dice «Voi non avete mai udito la sua voce né avete visto il suo volto». Ecco, forse tante volte abbiamo ascoltato questo, questo versetto senza renderci conto di, del peso specifico che hanno queste parole. Se Gesù dice così, significa che la voce e il volto del Padre non sono mai stati percepiti dall'umanità, Ciò cioè significa che nel rovetto ardente colui che eh, Mosè sentì e intravide era già il figlio dell'uomo, era già Gesù, potremmo dire, non ancora incarnato, quindi con un aspetto antropomorfo che ancora non era diciamo, passato attraverso la vicenda dell'incarnazione. Questa affermazione ci parla naturalmente dell'eternità del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, collegandosi a 5,46 che vedremo tra poco. Ci fermiamo appena prima, in Giovanni 5,45, e leggiamo letteralmente Non aspettatevi che io sarò accusatore di voi presso il Padre. E questo ci rimanda... Eh, al versetto 5-28 di Giovanni, no? quando dicevamo poco fa che appunto chi ha fatto cose malvagie va incontro a una risurrezione di giudizio. Quindi Gesù però dice che non sarà lui l'accusatore presso il Padre, ma in quel, in quel, in quel caso specifico sarà Mosè. Gesù utilizza eh, nel Vangelo, insomma, il Vangelo ci consegna questo, questo, queste parole in, per bocca di Gesù in 5.45 con catagoreo al futuro indicativo, cioè dice non, sa, non aspettatevi che io sarò accusatore, quindi sarò accusatore con il verbo catagoreo al futuro indicativo. Questo perché... Perché, come dicevamo poco fa, il Signore ha davanti a sé tutti i futuribili. Quindi, ehm, probabilmente, c'è questa delicatezza nell'utilizzare il verbo al futuro, e quindi non con un aoristo, ma con un futuro indicativo, quasi a lasciare la possibilità di eh, valutare altri cammini. Da parte di chi opera cose malvagie. Quindi i futuribili davanti a Dio sono tutti possibili. Naturalmente lui ci dice se si compirà questo tipo di futuribile. Io non sarò accusatore presso di voi verso il, eh, presso il padre, ma lo sarà Mosè. Allo stesso tempo, chi ha compiuto opere malvagie andrà incontro a una resurrezione di giudizio. Quindi Passando poi al versetto successivo in 546, il Vangelo ci dice se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché egli di me ha scritto. Anche qua ritroviamo una grandissima potenza, un alto peso specifico di queste parole che ci riportano, ci rimandano eh, proprio al nocciolo della nostra ricerca, che eh, ci spinge a pensare che dalla prospettiva anagogica eh, del Signore eh, sia anche eh, facile ormai da capire come non fosse il Padre a parlare, ma Gesù Cristo stesso, il Figlio dell'uomo, non ancora incarnato perché appunto Mosè di me ha scritto dice Gesù quindi non ha scritto del padre ha scritto evidentemente del tetragramma non ancora incarnato in quel caso dalla prospettiva umana, non dalla prospettiva di Dio perché naturalmente come abbiamo detto è una prospettiva, una visione stereoscopica di tutta la vicenda umana e di quello che noi percepiamo come tempo, che non è affatto un tempo lineare ma è un tempo probabilmente che potremmo immaginare di forma sferica davanti agli occhi di Dio. Ci fermiamo qui, il capitolo 5 ci ha offerto questi, questi spunti di riflessione la prossima volta proseguiamo con il capitolo 6. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo se vi fa piacere e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di condividere i nostri video. Ciao, alla prossima!